Venere in pelliccia di Roman Polanski inizia con una lunga sequenza in piano medio, viene inquadrato un viale alberato, piove a dirotto, la macchina da presa si muove e si avvicina a un edificio, è un teatro. Entra come se fosse il pubblico stesso che entra nell'androne e poi prima di entrare nel salone, nella platea, un cartello ci avvisa che è in corso un'audizione per la scelta di un personaggio femminile di un lavoro teatrale. In realtà l'audizione è finita, infatti il regista o quello che supponiamo sia il regista sta parlando al telefono con un amico e si lamenta dell'assoluta inadeguatezza delle attrici che si sono presentate per il provino. Mentre lui parla, in fondo della sala viene inquadrata una donna in attesa ed infatti non appena lui finisce lei si avvicina, è arrivata in ritardo l'audizione perché è stata intralciata dal nubifragio che ha colpito Parigi e anche da altri contrattempi. Vuole farla, il regista tergiversa, poi si lascia convincere, ma non sarà una prova, bensì lo spettacolo stesso, cui non assiste un pubblico teatrale ma noi che siamo in sala a vedere il film beh, hai detto tutto però è anche un po' come se tu pretendessi di eh, spiegare il gioco degli scacchi eh, dicendo che movimenti possono fare i pezzi in realtà non hai detto nulla mi aspettavo un po' questa tua obiezione però vedi come si fa a parlare di questo film o si ricrea la situazione c'è al cinema e questo è naturalmente impossibile oppure credo che bisogna fare una specie di mossa del cavallo per esempio dicendo quali sono i temi di fondo del film lo chiedo a te bella domanda questa dei temi del film eh, ci penso beh partiamo dal teatrino allora Stiamo parlando della riduzione teatrale di un libro di Von Masoch e quindi ovviamente da, so ma da Von Masoch deriva masochismo e naturalmente il suo doppio speculare, sadismo. Quindi immaginiamo pure che abbiamo a che fare con un uomo e una donna, un regista e un'attrice, nel film certamente c'è anche la dinamica sadomasochista che ne può scaturire eh, da una relazione qualsiasi, non stiamo a dire quale però, ripeto, per me questo è il teatrino. No, non sono d'accordo. Per me, però prima di dire la mia, voglio sentire dire da te quali sono questi benedetti temi di fondo Il primo è, può un attore identificarsi, fino a che punto un attore può identificarsi con il personaggio senza pagare un prezzo che può essere addirittura quello della distruzione o dell'autodistruzione. Ma ce n'è un secondo. Può un artista convocare un pubblico in sala senza avere una dedizione totale al lavoro che sta facendo? Mi riferisco per esempio nel film alle continue telefonate di Cecilia, la fidanzata del regista, rispetto alle quali la protagonista femminile è giustamente insofferente perché viene a disturbare il lavoro no, non sono d'accordo guarda, per me il tema invece è proprio quello le dinamiche sadomasochistiche che possono instaurarsi in una relazione qualsiasi siccome due uomini, due donne, un uomo e una donna non ha nessuna importanza solo che in questo film Polanski ha sbagliato la scelta dell'attore protagonista che non regge la forza del, del, del personaggio di lei, quindi dell'attrice. Tutto qui. Allora, sono d'accordo con te che la scelta dell'attore è stata infelice, però questo secondo me non danneggia più di tanto il film. E, ti faccio però io un'ultima domanda. Secondo te, questo di Polanski è una tragedia o un dramma? Ma dai, una tragedia nel mondo moderno, ma è un dramma beh però guarda che in questo film lui rispetta addirittura le tre unità aristoteliche e ne rispetta anche una, una quarta diciamo, che è poi una norma per tutto il teatro greco antico ma questo non lo diciamo perché altrimenti diciamo troppo chi il film vuole andarlo a vedere